Buongiorno ragazzi, sono ancora in pigiama, mi sono appena svegliata e oggi dovrò portare Anastasia in un posto che a me non piace molto, ma nel quale è necessario andare. Tra poco vi svelerò che cosa dovrà fare questa mattina Anastasia, intanto andiamo a svegliarle. Buongiorno bimbe, ciao amore, amorina mia, ehi, ciao amore. Buongiorno amore. Amore mio. Sono qui dietro. Eh? Ho scritto qua dietro. Lo sai qua dietro? Ciao amore. Amore. Buongiorno. Sveglia. Allora ragazzi, anche Vanessa è rimasta a casa perché non sta tanto bene, da ieri che ha dolori dappertutto, alle gambe, alle braccia, al petto, alla schiena, infatti sono stata anche contattata dalla maestra ieri perché domenica ha preso molto freddo e anche dell'acqua perché è partito un erogatore di acqua mentre giocavano in un parco. Quindi sono a casa entrambi, adesso però è veramente giunto il momento di chiamarle, le ho fatte dormire ancora un pochino ma perché tra poco dobbiamo andare con Anastasia a fare una visita che poi vi farò dire da lei. Buongiorno a Amore, ho detto ai nostri amici che stamattina hai una visita. Vuoi dire tu che visita hai? Il vaccino. Hai il vaccino, amore, il richiamo dei sei anni, vero? Mm -hmm. Eh? Adesso la mamma che colazione vi prepara? Creppo. La creppo alla Nutella? Mi vai, che mando che voglio contare un po' di più. Va bene, però appena ti chiamo scendete? Tutte e due, Vane, ci sei? Non ci sono le tue fatte, me le porto. Sì che ci sono le ciabattine amore mio ah. Adesso vi preparo le crepe e poi scendete ok? E come al solito mi chiedono le crepe alla Nutella Vabbè, gliele farò anche questa mattina Perché magari ne mangio uno anch'io che non ho ancora fatto colazione Così gli do la carica giusta per poi andare a fare il vaccino Guardate ragazzi, a me i vaccini non piacciono per niente Ho sempre tanta paura ogni volta che devono farne uno Però sono importanti e bisogna farli Quindi ho un pochino di paura però non lo dico ovviamente né a Vanessa né ad Anastasia, perché non voglio trasmettere a loro questa paura. E voi ragazzi, avete fatto tutti i vaccini quando eravate piccolini? Avevate paura o eravate tranquilli? Scrivetelo nei commenti. Io sono un po' una fifona. Appetito! Tutti il mio compagno oggi non scuola perché anche lui deve fare un vaccino, però noi due. Ma tu due penso io perché sono tante le cose che ti devono mettere dentro capito? quindi suppongo siano due punturine ma i vaccini in realtà sono sette nel senso e per sette malattie che ti coprono oggi quindi li mettono tutti dentro una siringa ma essendo sette secondo me li suddividono in due siringhe, ragazzi. Sapete che è una mia compagna che si chiama Viola? Sì. Eh, ma per andare a, galleghi, a panno, eh, scuola ci volete andare che lei a Pitano non Eh, quindi si sveglia anche molto presto la mattina. A questo punto, immagino, giusto? Eh, sì, eh, perché, sì. Eh. Adesso, amore, finisci di mangiare la crepe perché dobbiamo andare a prepararci. Magari incontriamo Tommaso allora a questo punto. Se tu dici che deve fare il vaccino magari. Allora, hai detto che va bene, amore, dobbiamo andare a prepararci. Sei tranquilla? Bravissima. Perché Anastasia è coraggiosissima, vero? Dai, andiamo a vestirci che dobbiamo andare. Che magari arriviamo prima e lo fai prima, ok? Andiamo. Sei pronta, amore mio? Sì. Adesso aspettiamo anche tua sorella e finalmente riusciamo ad uscire di casa. Oltretutto siamo senza benzina, dobbiamo correre perché rischiamo di rimanere a piedi. Che occhiaio occhio, amore, stai bene? Che bello che hai? fa vedere la mamma allora. tuo bugino dolce. Amore. Allora, amore, siamo arrivati. Allora, se non lo sapete ancora, ehm, tra poco il nostro canale farà un anno. È eh? vero, amore, tra pochi giorni. Brava, hai ragione. Metti la mano. Metti la mano. Così. <ride> allora, bimbe, andiamo perché quasi ora. Siamo arrivate all'ASL e andiamo a metterci in coda per il vaccino di Anastasia, dai. Ragazzi, stiamo per entrare, siete pronti? Sei pronta, amore? Ani, tra pochissimi minuti tocca già te, siamo solo quasi noi, penso che rimaniamo solo noi da fare il vaccino. Quei pochi bimbi che ci sono l'hanno già fatto. Sei pronta? Mm? Ok, il bimbo è andato via, che ha aspettato il suo quarto d'ora. Allora, dopo il vaccino dobbiamo aspettare 15 minuti, ok? Due. Tocca a noi. Anastasia. Ok, ci ha chiamati. Andiamo, mm. ragazzi. Vabbè, Anastasia com è come dritta dritta, non vede l'ora di fare un vaccino. <ride> fatto due punturine, com'è? come va? vuoi far vedere che abbiamo i cerotti? questo fa un pochino più male perché secondo me c'era quello della varicella abbiamo un cerottino qua, però poi passa, eh? adesso appena arriviamo, eh? eh sì perché fanno anche quello per la varicella, il richiamo, e questo qui sei stata? hai fame? Infatti, il vaccino ti fa venire fame ne facciamo una settimana. Guarda. No. <ride> Scherzo. Sei stata veramente coraggiosa e brava. Vero, Vane, che è stata brava? Adesso dobbiamo aspettare un quarto d'ora, però, eh. Ok? Perché dobbiamo... So. Ma non lo so se qua c'è qualcosa. Vuoi andare a vedere se c'è una macchinetta qua dietro? Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Stiamo andando alla ricerca di... Cibo. Cibo. No, Vane, secondo me dall'altra parte. Ok, i 15 minuti sono terminati. Anastasia, come stai? Stai bene? Ti fa male il braccino destro, però, vero? Quale braccio ti fa male? Buetto. Quello destro, che è l'ultima punturina. Dove... E quello è il sinistro. E quello è il sinistro e non ti fa per niente male? No. Meno male. E dove andiamo adesso? Burger King. Burger King, okay. Vane? Hai fame? Sì, infatti, io seguo te, ma si esce di là. Andiamo, ci siamo perse. Seguiamo te, dai. Portaci alla macchina, Anastasia. Ti porta macchina. Io seguivo Vanessa, che non so quale percorso stesse facendo. <ride> Equilibrista. Ok. E anche questo ce lo siamo tolto. Ok. Abbiamo ritrovato la retta via. Ed era giusta la strada che stava facendo Vanessa. Ma dove sono? Dove siete bimbe? Ok, siamo arrivati al Burger King tu vuoi il solito amore? Il toast? Sì. Eh? Come va il braccino? Un pochino meglio? Vanessa, ma non dobbiamo chiedere per il tuo compleanno? Eh? Sei sicura che lo vuoi fare qua e non lo vuoi fare a Lagorà? Sì? Se no lo facevamo di sabato a Lagorà? No, no, No? Ok, adesso chiediamo. Come sta il braccino della mia bimba? Non metterlo in bocca? Sta un po' meglio? Tutto buono amore? eh? Bravissima Stai mangiando tutto Questo bacino ti ha fatto venire l'appetito oggi A me mancano 30 giorni Eh sì Stiamo organizzando il compleanno di Vanessa Qui al Burger King Giusto? Ok Lei conta gli inviti da dare Cosa stai mangiando? Un dolcino? Così diventi ancora più dolce Poi mi dai tanti bacini? una bocca a poco a mangiare che mi te in mangiare. prego amore siamo tornati a casa yeee yeah! questa lunga mattinata adesso abbiamo due bimbe super impegnate quella vaccinata che colora e che cosa sta colorando amore eh amore Gio gio. E poi abbiamo Vanessa che invece ha deciso di fare il compleanno al Burger King e quindi abbiamo portato a casa le partecipazioni e adesso scriviamo i nomi dei suoi compagni. Vero amore che hai deciso di invitare tutta la classe? Brava questo gesto ti onora, bravissima, amore mio! Anche inviterò tutta la classe dell'angelo e anche ancora del chicco perché la classe della. Hai ragione amore Tra 5 minuti togliamo il maglioncino Che ti faccio gli impacchi con l'arnica Perché altrimenti stasera tu non riuscirai più a muovere il braccio destro Ok? Ani Poi ce lo fai vedere perché è stupendo quello che hai fatto Lo sai che sei veramente brava? Ho fatto il canino e un po'. Anastasia ha preparato un biglietto d'auguri Per la sua sorellina che tra pochi giorni Compierà gli anni <ride> Festina per un panessina Eh sì Vediamo un po'. Wow, che meraviglia! Vediamo qui, ma che brava Ani Anastasia? Anastasia la torta, il giochino, il i palloncini. I ah no, fiorellini. Brava! <ride> amor. Ah, no, ci sono anche sì, i palloncini. Primo, secondo terzo, bravissima. Adesso però dobbiamo mettere subito la pomata, dai, ok, morina. Ti fa male, amore? Adesso la mamma ti fa subito l'impacco. Allora, amore, adesso ci troviamo, aspetta che apro, il super cerottone grande. Vediamo oh, un cerottone. No, un cerottone grande, grande. Adesso togliamo questo. lo no? no? Dai. Non si vede niente. Allora, adesso mettiamo mettiamo tantissima pomatona qui. Anastasia ah, è una pomata, eh. Non sto facendo niente di che. Ok, finiti. Ma cosa urli? Ah! È fresco? Non è fresco. Buon male amore. Eh? Gioia. Anche papà è bravo a disegnare. Sì, papà è molto bravo a disegnare. Chiudiamo l'arnica, così non esce fuori. Avete visto che bel disegno? È Babbo Natale, secondo me. Eh sì. Allora, Ani, il video lo terminiamo qua, va bene? Eh? Sì. Sei stata comunque molto coraggiosa e hai anche il diploma che ti ha lasciato la dottoressa. Qua. Lo vuoi far vedere? Dove c'è il disegno di Peppa Pig? Eccolo qua, bravissima. Il diploma di coraggio lasciato ad Anastasia. Ragazzi, se, vol se volete, magari domani farò vedere... Vi farò vedere con me che disegniamo insieme per papì, io, però ve lo vorrei disegnare oggi però. Disegnalo, amore, fa niente, non ti preoccupare, così passa il tempo, ok? Sì, Quindi questo vi video vi finisce vi qui. Iscrivetevi con... al canale, attivate il Pane, vieni! vieni. Attiv <ride> tanto ok, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video! E lasciate il in su.. E ma io Vanessa faccio il bagnetto. E se oggi io Vanessa Se oggi io e Vanessa facciamo il bagnetto, magari sono i video che cacciamo il bagnetto, ci mettiamo un costume e lo facciamo. Va bene. Eh, Ciao! Ciao. Ah, eh, più tardi, aspettiamo un po'. poi il cerotto. Eh, forse è meglio che oggi il bagnetto sì. non lo fai, amore.